Voglio condividere con voi 20 secondi di un video che ha un fine alla sorpresa. Si tratta del lancio di prova di un nuovo razzo spaziale, si chiama SpaceX. Vediamo. Il razzo deve salire fino a 12 km di quota, poi spegnersi e planare. Alla fine deve riatterrare in verticale per essere riusato. Vediamo come, come va l'atterraggio. Intanto vediamo come reagisce il capo di SpaceX. Ma il razzo è esploso! Quest'uomo ha appena visto andare in fumo più di 200 milioni di dollari e sta ridendo. Ok, vi va di scoprire insieme a me il perché? Bentrovati amici, questa sera voglio raccontarvi la storia di un razzo spaziale, quello che ha appena esploso, e di come questa storia sia stata di ispirazione per me e per la mia famiglia. SpaceX sta cercando di realizzare un razzo capace di portare l'uomo su Marte e lo sta facendo con un approccio completamente diverso da tutti i precedenti progetti di razzi spaziali e non solo. SpaceX ha adottato un nuovo metodo per la gestione dei progetti che si chiama Metodo Agile. Questo metodo è stato ideato inizialmente per lo sviluppo del software, ma oggi è usato per tutti i tipi di progetto, perché permette di realizzare gli obiettivi di progetto in tempi più brevi e con costi più bassi. Il metodo Agile introduce un approccio basato sulla flessibilità, o agilità, appunto. Un progetto Agile è suddiviso in piccoli cicli di lavorazione. Si realizzano per prime quelle funzionalità che daranno beneficio immediato e i risultati sono rilasciati man mano che sono pronti. In questo modo, il progetto restituisce i suoi benefici sin dai primi cicli, senza dover aspettare la conclusione del progetto, come avviene nei progetti tradizionali. Anche il team di progetto può vedere da subito che cosa ha funzionato e che cosa no, e lo può correggere già dal prossimo ciclo. L'esplosione del razzo, quindi, non è stato un fallimento ma è stata invece la possibilità di vedere che cosa non ha funzionato bene, l'atterraggio evidentemente, e così il team sa cosa migliorare già dal prossimo ciclo. Anche l'organizzazione del team è flessibile. A ogni ciclo infatti ognuno prende in carico l'attività che sa svolgere meglio e si discutono insieme progetti e soluzioni. Il leader stimola la collaborazione anziché assegnare compiti e controllare il rispetto dei tempi. La flessibilità del metodo agile è quindi molto conveniente per quei progetti dinamici, dove non è tutto chiaro all'inizio e dove non puoi aspettare la fine per vedere i risultati. Ora, provate a immaginare, qual è quel progetto che cambia continuamente e che non termina mai? Beh, io direi la famiglia. Sì, perché nella vita di una famiglia i bisogni, i vincoli e persino gli obiettivi cambiano costantemente nel tempo. Ancora di più quando ci sono dei figli che crescono. Nella vita di una famiglia, infatti, bisogna essere capaci di adattarsi continuamente ai cambiamenti. Allora ho voluto provare ad applicare il metodo agile al progetto famiglia. Ho proposto alla mia famiglia un gioco che abbiamo chiamato il gioco dei sentimenti e delle idee. Innanzitutto abbiamo organizzato un picnic in mansarda con tanti cuscini a terra, candele, musica rilassante. Durante questo picnic ci siamo concessi il tempo di ascoltare i nostri sentimenti, sia quelli positivi sia quelli negativi. Ognuno di noi poi li ha scritti su dei bigliettini e ha spiegato quando prova questi sentimenti. Per esempio, ne ho qui alcuni. Mi sento realizzato quando posso dedicarmi ai miei interessi. oppure mi sento infastidita quando al mattino siamo di fretta. Abbiamo poi incollato tutti questi bigliettini su una grande bacheca, li abbiamo letti insieme e li abbiamo commentati. Abbiamo scoperto così che spesso proviamo gli stessi sentimenti, ma prima di fare questo gioco semplicemente non lo sapevamo, perché raramente ci concediamo il tempo di ascoltarci, di dircelo e di confrontarci. Abbiamo capito quindi che cosa ci fa stare bene e che cosa ci fa stare male e abbiamo deciso insieme di provare a cambiare qualcosa nella nostra vita di tutti i giorni. In che modo? Ognuno ha proposto delle idee, cioè delle azioni concrete per rimuovere quegli ostacoli che ci fanno provare sentimenti negativi e provare invece a coltivare le situazioni che ci fanno stare bene. Abbiamo anche deciso che rifaremo questo picnic e naturalmente il gioco dei sentimenti e delle idee, tutte le domeniche. Così potremo riflettere su cosa è andato bene e su cosa è andato male nel corso della settimana e chiederci se siamo riusciti a mantenere i propositi che ci eravamo dati. Potremo anche decidere cosa provare a migliorare nella settimana successiva. Ora, ricordate quali erano i principi del metodo agile? I membri del team hanno un ruolo attivo. Beh, anche nel nostro gioco ognuno contribuisce al successo perché si può esprimere, perché tutti sono coinvolti nelle decisioni. Sapete, di solito i genitori danno degli ordini ai figli e raramente chiedono il loro parere. Ecco, nel nostro gioco invece anche mia figlia Chiara, che è piccola, ma ha contribuito, ha raccontato i suoi sentimenti e addirittura ha proposto delle soluzioni creative. Poi. Nei progetti agile, si lavora per cicli, si parte dalle priorità. Anche nella nostra famiglia, una settimana dopo l'altra, inventeremo soluzioni che ci faranno stare meglio da subito. E il miglioramento sarà continuo, perché verificheremo continuamente i risultati della settimana precedente e correggeremo di volta in volta quello che non ha funzionato. E se qualche volta il nostro razzo esploderà all'atterraggio, beh, pazienza, anche noi ci faremo una risata. Sì, perché è anche dagli insuccessi che si può imparare. Se riesci a capire che cosa non ha funzionato, allora lo puoi correggere, già dal prossimo tentativo.